Ebbene oggi, ciao a tutti sì. ragazzi, noi siamo DynamiteX. e Marco 007 E le batterie del telefono sono ancora scariche Io non ho ancora fatto delle cose Ok, proseguiamo Però poi vabbè, iniziare. tanto, tanto, allora, forse, forse, non lo so bene Però oggi faremo tutto il mondo 6 Non Guarda. si sa Ma poi come, come fai a scrivere? Faccio miele. una copertina normale, come se fosse un transito. Okay. Oppure metto tutte le schermate dei livelli. Metto tipo tutte le, Tutte E quattro le schermate dei livelli. Tanto tanto un, un quadrato è, perché... c'è un quadrato, un rettangolo è, lo posso dividere in quattro sezioni. Eh, non so. E magari metti come titolo mondo 6. Va ah, bene. Eh. Iniziamo subito, basta prendersi un 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. Vabbè, poi vedi. Con il minaccioso avanzare del vuoto, il mondo procedeva lento verso la distruzione. L'unica speranza di salvezza era trovare gli ultimi due cuori più. Solo così i nostri eroi avrebbero potuto salvare i mondi dal loro triste destino. Mario, Peach e Bowser, oltrepassando la porta successiva oh, e... È oltrepassando la porta successiva e... livello 61 la sfida del regno di estate allora, premetto subito che questi... questi gli NPC di questo mondo non esistono no, esistono gli NPC di questo mondo parlano con la Z però tu non diresti parlano con la Z al posto ah, della eh, S appunto. quindi... Non mi va, ok? Al massimo solo il primo il dialogo cioè lo leggerò, normale. O meglio come lo dovrebbe, come lo dovrebbe <coughs> vedere. Ma gli altri no, per piacere. Ding! Guarda. Da da da. Il vuoto è enorme. È molto più grande qui che la svolta via. Questa dimensione deve essere vicinissima alla distruzione. Eh sì, ce cioè l'ha detto Mellocchio prima che alcuni morbidi forse eh. staranno per, per sparire. Dobbiamo sbrigarci a trovare il cuore puro. E comunque in questo mondo c'è un sì. colpo di scena grandissimo che non vi sveglia. Regno di estate. Allora. Si svela al chi è veramente Mister L? Al palazzo di Re e E chi è veramente. Ok, non ci sono segreti in questo mondo. In questo mondo non ci sono segreti sì, sì. in 3D. Po essere in 3D, ma non c'è praticamente niente. Tutti i segreti sono.. Va bene, non Lo ci devo sono. Mi arrendo! Uomo senza braccia! Che disonore! Questo vive a svolta di qua e lo incontreremo dopo. Durante ah, codardo, fuggi.. Sì. Get getti nel disonore il nome della sua famiglia. Sì. Un altro avversario indegno. Quando arriverà il famoso eroe di cui parla la leggenda? Il tempo passa, Ma ancora non ti va a vedere. Il tempo pazza ah, I miei boffi sono più belli dei suoi Fermati È un appigliamento da folle E lo sei Zeozi Svidani Io sono Mario Si chiama zì, Mario, chiama Mario. Si, si chiama Mario, non è qui per svidarti <ride> Svidante, si comincia a solo di Giada, il guardiano del primo portale Lo senti nel momento di muove? Zia Vigina. Yeah. Cioè ha perso il suo primo tizio Round Ok Protezio okay. e Bowser Bowser, Power and protect. Protezio non so. <coughs> Va bene, allora Fai, esempio, vai vai, vai, Ce ne sono 100 Di loro, ok? Sì ma non li faremo tutti nel primo livello perché succederà un colpo di scena, come vi eh, sì. ho detto Comunque, Org, allora, tutti questo. hanno dei nomi eh, che fanno riferimento ai videogiochi di Mario e noi Non sempre Eh sì, è anche alcuni no Basta, Tim Ad event. esempio questo si chiama Caravaggio La Calavante. tua potenza è enorme Ok, questo qui, qui è l'unico combattente che io leggerò con la Z ok? Sì Poi basta la tua potenza impressionante. Il leggendario cioè... eroe è... è arrivato. Vai, il prossimo portale ti attende. Il prossimo portale? Ma di che cosa sta parlando? Oh, splendido! Beh, no, splendido! Vabbè, te lo ancora, sono no? qui. Oh, che spettacolo! Gli abiti di cui ador... adorni Sono così zo... esotici. Quali abiti? Bowser è il nudo. <ride> no, vedi, anche lui è scioccato. Mettiti un germoglio dopo, quanto bene. Che travolgente spettacolo di maestria Lo so che ti turi di ma adesso te lo toglio il travolgente spettacolo. Insolente! Porta rispetto! Hai di fronte a te il re, sovrano dei, dei tipi di stile. Il tuo originale stile di combattimento è fonte di incredibile zollante. Come ricompensa, ti lascio posare lo sguardo sul mio tesoro. E' ecco zerra. Oh! Me. Oh, Bowser Reads uh, Pure Heart. Ehi, hey, hai uno di quei cosi, come si chiama? Uh, un cuore puro. Esattamente, nell'orgoglio del mio regno. Lo dei Dini prova, prova il tuo valore di sgonfitto i nemi fedeli di in un torneo di lotta Un torneo di lotta. Oh, lo faremo dentro una gabbia d'acciaio. C'è una leggenda che viene tramandata da mille generazioni di altro quando nel cielo apparirà un grande buco il mondo sarà prezzo annientato. La tempesta nel cielo si allarga ogni giorno di più, deve zare fermata. Ma la leggenda continua e lo fa in modo alquanto drammatico. Il vuoto può essere fermato solo insegnando il cuore pure a un grande erbe. Zuzdi oh! te, a me! ecco qua i 100 guerrieri che noi dovremmo sconfiggere eh, yeah! si, si vede già pure l'ultima è un po' diversa di spettacolo ah, i 100 di da E' uno zi. grosso giallo quasi di i miei solo battendo i zucchi Prova a piacere l'orrore leggendario zii se batti gli altri 99 tpsd ti vede più con il cuore puro Tpsd, andate a prepararvi per il torneo yeah! L'ultimo ve lo dico già che si chiama, si chiama Boss Finale. Ovviamente. Di eh, vinto, sì, sì, non ti curo che questo sarà un torneo assolutamente memorabile. E anche infattibile adesso nella, nella storia. cioè nella storyline eh, principale. Ma poi perché dovremo tornare modo. noi per sconfiggerli, Ma il cuore puro, non vi preoccupate, lo avremo. Perché il boss volta. finale di questo mondo è il red stivo, lo uccidiamo ah, ah, ah, e poi facciamo un torneo tanto male. vabbè, no, però adesso lui continua a parlare. Tendrò i suoi Il torneo iniziale, vinghe migliore. Ok, ci sono vari tipi estivi, eh. Tanti... Bene, lasci darò un cuore puro se battiamo gli altri 99 tipi estivi. Preparate ad affrontare una serie di incontri durissimi. Bausano usano te, me okay. ora... <coughs> niente, ora... parecola, la si meno male che, che... non... che non esiste la parola a ok, ti vedo sono colle con gli occhi, guardiano del secondo portale tu vai in giro per il mondo distruggendo blocchi indifesi e io ti guardo comunque si, sì, è quella montagna sullo, sullo sfondo di Super Mario Bros, per esempio. Eh sì. Tu superi profonde voragini e mini mostri con i tuoi salvi e io ti osservo. Presto okay. tu cadrai in combattimento per mia mano e io riderò di te. Ah, non ne osserverai. Va bene, guard. Non hai la bocca per io. Roszio, anche buttarli giù dal palco dal ring. Ah, mi hai preso dritto nell'occhio. Ora non ti vedo più. Sono cieco, ho gli occhi bianchi, il mio, il mio freddo sguardo inquis inquisitore. inquisitore. Inquisitore, non ti hai ho perso. Ma, ma sconfitta e vittoria non ha alcun significato, anche non le distanze. Tenderò senza rimorse e ti osserverò. Ma ti ho appena ciecato. Guarda Bowser come causa i terrem terremoti. Cioè singhiozzo. Si no, singhiozzo si non era. <susurra> Un po' noioso all'inizio. Sì. Ok, nuovo, nuovo tipo di Blu. Sfidante, il mio nome va Il mio nome veleggia sulle ali del vento. Sono nuvola tonante, quelle nuvole là, Guardiano del terzo portale. farò vedere come picchio a chiosa, sì, la mia... Ok, Ad quello è tipo di Mario Kart Wii oui, Quello, quello blu mi sa che salta, ecco infatti. Ma noi abbiamo protezione, quindi blu. Out. No. Usa di No, cosiddette. sei tu che mi hai picchiato. Ok, avete bisogno di tante cure, a meno che non siete proprio dei pro. Io non ho avuto bisogno di niente. Ok. Quindi ho Non sono non riuscito a rispettare la tradizione di sì. picchiare l'avversario, sono debole. Devo andare ad allenarmi al Tempio delle mure, prendere una settimana di ferie. Non ti puoi spostare di qui. Usa la cura. Ok. Uh, 35 PL possiamo mm, usare. Ultra fungo shake. No, Ma perché ho comprato gli ultra? Non avevi comprato i super? Uh, mi sa che l'ho usato. Vabbè, non Vabbè, usa uno degli ultra. Uso la carta. Oh, no. Mmm, Bowser likes me! Da pochissimo. Da do, da qui. <coughs> sì, però. Un po' poco. Ne più. Neanche Dato il livello massimo di... Ok, c'è uno con il randello. Sfidante presto. Piangerai di terrore al solo udile dell'uccello di terra. Sono Struzzi seduto. Ah, giustamente. Come toro seduto. il nome la inviamo. Guardiamo nel quarto portale. Preparati a conoscere la più letale delle tecniche di lotta. La seduta dei Struzzi. Ah, wow. Struzzi si siede sulla sedia e, e ti uccide. Ah. Quelli cioè, si chiamano Ninjo, Ninjim, Ninjim. Jeff, cose del genere, non mi con la vita. Vabbè, nin qualcosa. Squara... Squara... Non esiste. Non esiste L'autore della sconfitta è più disgustoso di quello di un nuovo match Ok. Minchino mi davanti alla sua abilità, che Struzzi sia con te, zia con te, oh. La prima menzionazione? Già. Già, è e anche l'ultima. No in questo sì. gioco, nella serie Piper Mario E non è l'ultima perché Negli altri due appare proprio Stuzzi Non è vero Sì Dimmi mi mi hai provato a prendere un pesce a mani nude. Ah, questo c'ha la punta sul del Eh sì Preparate per la frustrazione Sono pesce balzante I pesce smac Eh Va bene, volentieri e colpisce con una saetta squamosa Sì, infatti pesce smac Ok, non ora Guardo Easy peasy <ride> Ma non è possibile Stavo dicendo, i sticker star ti dà la capra okay. mentre. la tua il... potenza è grande Sono i miei cari pesciolini volanti fossero venuti in aiuto quando gliel'ho chiesto Incolo Amico, tu non hai amici <ride> Nicolo Splash ti dà il ti palloncino Ma chi? Suzzi che, che è? Palloncino? Palloncino? La, la capra, gli oggetti? Perché, ah. Ok, prima di combattere con te, ascolta questa poesia Lo oh, sfidante giunge fiero sotto un plombeo cielo Torce, torce, torce Bruco anche uh, torc si, con torce Si uh, contorce e uh, difende... Il... Torque, torc, torque, torc, torque. torc Dico torc perché torce con la pae che è brutto da lì E poi non ha, non ha la I alla fine Torc oh. Comunque, i primi Prima di andare, ascolta questa poesia lo sfidante sopraggiunge, il mio cuore piange. Horg, torg, pianze. No, piange. Sfidante avanza per la tua strada Non Bo esiste la parola pianze Guarda! Aspetta. No. Prima, quando, quando salto sui tizi si ferma un millisecondo a mezz'ora. No. Cioè, si blocca, non va più avanti. E baffi bianchi. Bodabum! lo scarpone di Goomba eh, il Goomba con la scarpa Bada oh sì, di di, di pensa a non potermi pensiero. spazzare in, punta, in sotto il naso ma io li calpesto Bada i miei baffi sono più forti del tuo scarpone Badabum! tutti Badaboom ti calpesterò Badabum! bum bum bum bum bum bum bum bum. boom boom boom boom il randello boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom i, i pipì minimi mini mini di questi s sono i Il mio vecchio scarpone vado a E il hai massimo è 20 Visto che si è bloccato, perché s non cioè hai si visto? Si blocca, si sì, perché si blocca perché li puoi parlare a mezz'aria Si sì, ma poi Bowser cade subito Hai visto che ti appariva il segno di parlare? Promo, cioè. sono fiamme che arde Una di quelle fiamme là che si ingrandiscono anche con gli occhi Si, sì, al massimo poi il fiamme mani. Non posso. Ok. Maestro della tecnica del pugno, gronda magma. E guardiamo, vabbè. Leggi nei tuoi occhi il desiderio di combattere e ti brucerò. Pensi di poter spegnere una vittoria della potenza. Brucia! No, penso che semplicemente sei stupido, quindi ora scappo e protezio. Vincio, muori. Tu, au. Io sono un po' calpestato. Naturalmente questo questo regno si chiama... Sono io che brucio. In inglese è zammer. Eh. <ride> Ed è più figo di Ztate. Sono un tizzone un tizzone. un, tis, un spento. Un tis, sì, un tizzone è un tipo di fiamma. Continua così a bruciare altri tipi stili. Cioè, della fiamma che ha. Ah no, un tizzone proprio si chiama ah. Boh non lo so. Non mi interessa. Però è qualcosa che si incendia Proseguire. Mi sa che ora c'è un mini boss. Sì, sì, tizio, tizio. No. Sì, perché... Ah, ehm... sì, parliamo di stridoli. Manti, fatto... dove? Ah no, il prossimo è un mini boss. Il sì. stridolo si è arritrato qua. Sì, ogni 10 c'è un mini boss. Ok. Che può essere uno piccolo Fugge. Oppure uno grande. Beh, praticamente stavo... Ma sta cos'è che devi dire? Manti Orland ha bisogno di una persona. Sto dicendo che so che il, il Tizzone è qualcosa di okay. meglio. Perché Flamberga dice ti incenderò così tanto che in confronto a un Tizzone cioè ti incenderò così tanto che in confronto a voi un tizione sarà un un, un, un, un, un ghiacciolo. Mm. se dice così. Lascia stare, finalmente sei.. Sì. Come un germoglio che spunta dopo l'ultima neve dell'inverno. lo nome Cupa l'inverno, tende il movimento no al decimo portale. Ma il fiore che spunta troppo presto gela e appassisce. E' proprio questo è il tuo destino. Sì, okay. que Questo è un riferimento ai Cupa che si piangono quando è il fiore di ghiaccio. Non è huh? Guarda se fa fa così, Ah? Guarda cosa se, se fai continuazione di questo attacco muore. Nooo. L'ultimo mm. c'ha 100 di vita. Il freddo sole invernale è apparso tra il... i... Ti ha fatto sbocciare. Ma sappi che il ghiaccio e neve non hanno amici. Puoi anche tu sarai l'orribile. Ok. Hai visto? Sì. Allora... Quelli... Mi sa che quelli grandi hanno da 20 a, a 100 punti. Comunque ghiaccia. scusa, perché lo vuoi unire? Vedi che sta durando un botto mi portale se un luogo mi di ti grande potere sì. e la residenza di, passi, di pazzi sono alti dimmi sfidate, tieni gli occhi aperti quando vai in giro per le monete ci sono monete nei blocchi, monete sono le monete su, sono io che le lascio, io vago per il mondo lasciando cadere monete a ogni pazzo pensi ogni che pazzo. sai giusto pensi che sia giusto che tutti se le prendano? non c'è altro che no tu sei stupido, se uno butta 10 euro a terra è ovvio che uno che passa, se li intasca subito, eh, che pensi sì. che li lasci là, oh beh, di sicuro non se, se li prenderà nessuno. Verde. No, devo urlare perché è stupido. Sono solo me ora sarei tu. Bene, in modo per, per avere i soldi. bling bling Ok. Qual è il suo nome? Qua. Il nome di sto Sono figlio. Sono il verde. Beh, non è così. La mia ricchezza era tutta una... non lo so, tu sei una abilità di combattere, tu sei ora non è povera quella, no, quella, eccetera. altro che chiedere un prestito a mia madre, io come so, se avessi fatto vendere le mie armi. Non puoi più combattere, il <susurra> Bowser sì invece. Non è un terreno, quindi lui può combattere se fai qualcosa di più per quindi vuoi misurare la tua abilità nel duello di 100? Sguardo fiero. Ah, ti starei chiedendo quanti combattenti dovrò ancora affrontare. Olle! Ci sono altri 88 di noi. La, la tua determinazione facilla. Sarai abbastanza forte. Questo è un infinito maratona di alti mazzali. Fatti sotto. Ok. Non ho capito il suo riferimento. Probabilmente non c'è. Un crampo mi ha del, ah sfidante, ma allora si non sei deboli. Potresti Se sconfiggerti tutti o forse non ti può dirlo? Io, perché io sono il King Cooks. No, non vi sconfiggeremo tutti. no no no <ride> per Il 100% il bene è, è bene sconfiggerli tutti. Se no dovete cercare delle carte sulle carte. Cro, cro. Mi sfamarono nel dolce avrò della sua sconfitta! Sono corvo affamato! Un attimo! Uno di quei corvi lì fastidiosi, eh, che avete visto, sì. per esempio, nell'ottavo mondo di Mario Bros Wii, oppure Ma Super Mario Bros. DiS. Ma è appunto Di S non c'è. No, c'è anche nella Wii. Ah sì, è vero. Eh vabbè, secondo te la tua vergogna sarà la mia fonte di sostentamento. Crack Ok, attenzione a lui perché non lo so, mi sa che è vero cioè. No, non è veloce. No, certo. no. Ah, ah è vero, no. c'è cioè la spada suona. La quelli, quelli con la pelle rossa e, il, e la cosa bianca. bianca <ride> hanno la spada sonora. Il signor Codele mi ha fatto mangiare la polvere. Ah! Profezzi. Tu non hai un amico con Allora, buon appetito. No, mm. no. Good spoon. Che io che mi è spoon ai ai need to di oh no. polvere. Salve, non spolver. Spolver. Salve. Non so come si Sono lingua in una data. Ven ehm uh, Provete io Abbiamo le 14 pitale, ops portale. Non parlerà, non parlerai, cioè non pagherai. No, volevo dire non la pa non passerai o oh, insomma, combacciamo combaffiano. Non parlare. Yo. C'ho la per! Ok. Ha detto Bowser. XD. Sob sob, sono stato battuta. Volevo dire battuta. Questo mi piacerebbe essere, essere più torta. Allora ne abbon è abbondanza. Abbastanza, vero? Ora zattere, volevo dire battene! Diventa ah. più torte che mai, dopo ti, ti vado a mangiare dopo ci, ri ci, ri ci, ri ci, riveliamo. ci riveliamo, volevo dire prendiamo dora un, un tu certo tu un prossimo certo avversario punto a non combattere. il tuo prossimo avversario temerario no è mano sudata temerario del uh, cosa cosa hai detto oh, tra un poco incominceranno a non combattere sì lo so guardiamo che sì. dice se portale. Sono cadetto dell'Accademia delle Finanziali del Palmo Sudato, che schifo! Ho passato l'esame di Schiafologia col massimo dei voti Perfiro un saggio delle mie capacità e della mia preparazione Sì, palmo sudato e usi la spada ah. eh, Tu sei sputare fuoco e usi i piedi La mano mi suda troppo Eh sì, è che scivolate la spada No, non riesco. Certo. Sono la vergogna dell'Atcademia di Palmo Squadra. Non vorrei avuto la facile contro i miei fratelli, la potenza in, in mane. Ah, capito la battuta. Sì, male. Ora, ora non l'hai più sudata. te L'ho asciugato. Molto. Eh. eh, te l'ho anche in cielo. Però in effetti sta durando tanto. Eh? Perché scusa quando pensavi che durasse. No, è che io ho saltato i dialoghi. <ride> Così hai sconfitto il mio fratello. E eh, vabbè che dialoghi, è? 15 secondi. E' eh sì, il se miglior parla... strumento. Ad esempio all'inizio io ho... L'Accademia di Arti Marziali, del palmo iniziali. sudato. Ecco, Avrei ho visto la mia foto sul giornalino dell'Accademia. Sono mano vicina, che schifo. Eh. Protezione la mia materia preferita. Passerò le sabbie a beni Ok. Quindi c'era palmo sudato e adesso palmo vicino. Palmo sudato. No, il mondo è viscido, sempre viscido. Anche okay, schifo! Non crederai di essere trattato così, ora dovrei affrontare il mio fratello. Tanto sposo però la scusato una tecnica proibita, per il un magnifico schiaffo di 100 mille sudori freddi. Il mio fratello deve essere poco umanino che poi il sudori freddi, si, si suda più per il caldo che per il freddo, anzi non si suda per il freddo. Sai cos'è il sudore freddo? Sì, quando tipo non sai che dire ad un'interrogazione mi è venuto il sudore freddo. No, non è quello. Non è quello. Lascia stare a sì. Sono mano scappeggiante, ero il primo della classe, io del palmo è sudato, è stato espulso da una tecnica proibita di libro scuro, però le mie mani sono armi pericolose nel mondo. Vediamo, Bowser può fare le l'acquemazia si sì, la può fare tutti la può fare quando scappa di serre ok ah sei scarso <coughs> hai sconfitto tre studenti fratellone fratello stai bene non vado sul dato ma non mi giro quando ti perché vado qua non ti vado i vostri portali erano preoccupati per te fratello torna all'accademia ti riprenderà si, torniamo mi prendeva la cintura super sudata della... uh, Yuk! Yuk! Mi sa che questi non tornano forse quando si combatte? Non penso, forse mi perdonano per aver speso la tecnica per me, ma da te puoi passare, è battuto, ora vai. vai via! Vai via! Ah, e loro se ne vanno, quindi. e naturalmente la cutscene non ci sarà se non ci sono. Ma, um, allora, mi sa che on, o ci sono e la loro cazzi in non c'è, oppure non ci sono proprio, perché sono andati alla cadernia. Ah, quelli piccoli, ok, con Bowser è facilissimo. No, non è vero. Sì, è facilissimo con Bowser. Ah, non sono che una fogliolina di festa caduta sul palazzo, vedo, E vige il tesino portale. Ah, invece no, sono... ok, basta fare non salta, non sa come un po' il fuoco ok, dice. no mi sa che era meglio fare il fuoco si si si sì, sì. sì. sì, sì, sì, sì. Ah, allora sono quelli blu piccoli Che corretto, eh, sono stanno stanno. duri come l'acciaio me la batto ok, battimela Oppa. batti cosa? la mano, battimela ah. <susurra> comunque 4 di vita uh -huh. you don't say huh. Ehm. Yeah. Uh, Cura, Stoico è impenetrabile, alto castello di uh, vita. Numerosi sfidanti cercano il sedano, ma tutti falliscono. Mia pancia è dura come la pietra, fagli sotto. La mia pancia è dura come il mio guscio. Oh, oh, oh. Ok. Curati. No farò così. Oh. Bravo. Ma un altro attacco ti uccide, usa, okay. usa la cura totale. Oh, ah. Oh. Vedi, sei tipo morto. Nessuno può colpire Bowser. Il mio muro, caduto. Sì, sì, sì, ben fatto, ok, in un altro castello. Ha ha. ha. Si, sì, lui fa un riferimento. Quando in Super Mario Bros. Eh, normale e anche in altri giochi seguenti voi sconfiggete Bowser nel suo castello il Todd che, che salvate dice eh, ben fatto Mario ma la, ma la nostra principessa è in un altro castello e lo fa no fatto però... non, non succede in nessun altro gioco si sì, vabbè in, in Suom... Super Mario Bros 3 allora in Super Mario Bros 2 Suom... non ci sono i castelli in Super mm. Mario Bros 3 invece devi salvare i re e poi la principessa scopo Suom... in vita di Tom che rotola e uno solo su... rotolare Squeeze! Tu io rotola, tu fai squeeze e diventa sottile come foglio di carta. Bello, no, io sono un foglio di carta. Ma sono più duro di quel che pensi. Oh! Questo è Ninjo. Oh, non sei così veloce. Oh! Borg! Io faccio sa squeeze. che sono Ninjo, Ninjo e Ninja. Vabbè. Perché tu non fai squeeze? per non che Rosela? Pro le schiacciano, è più come una volta. Tu vai io verso voglia di squid. Oh no, è da ecco. questo punto, al ventesimo portale, che il vuoto si ingrandisce e inizia a risucchiare tutto. E no. vibra tutto il telefono. Sì. Ok, ha finito. Di... Il vuoto diventa sempre più grande. Dobbiamo spiegarci. Perché tanto fretta? Perché non rimanete a godervi lo spettacolo? E adesso chi è? il vero boss di fine livello fine livello No <susurra> è troppo tardi per fermare il conte cenne. Oh no, il conte Cell non abbiamo sconfitto! Sì, è il boss finale che avevamo inventito Ci sono solo sei mondi. E il sesto mondo c'è solo il primo livello. Quello stupido pagliaccio con il mantello è il conte Bleh. Bleh. Ble. Grazie al cuore oscuro la profezia si salverà. Presto tutti i mondi saranno avvolti nelle terre per più figli. Perché adesso è una cosa così terribile? Posso mettere in discussione la parola del Conte cenere? Questo triste mondo inutile non ha nessuna importanza. Preferisco di gran lunga spazzarlo via che lasciare che continui a vivere. Come puoi? È orribile. Non farmi niente. Il Conte cenere non ha tempo per discutere del, del bene e del male con un pixel. Non c'è nulla di cui discutere, sei un mostro. Tutti gli esseri viventi hanno un cuore, meritano di vivere. Non puoi spazzarli via così. Un cuore. Non sembra tanto bravo. agitato l'estivo. Non esiste nulla di più inutile. Nulla merita di vivere. C'era solo una persona che aveva valore per me. Farfà! FALAE! Era questa. Sì, farfalla era.. È... Fa, fa, farfala Farfala era l'amore di Brumiar che ora è con conte cenere E eh, visto che lei se n'è andata È morta probabilmente Ora vuole distruggere tutti i mondi eh. Ma non abbiamo ancora scoperto chi è Farfala Questo mondo sta per sventolarsi davanti al mio monopolo Ma voi continuate pure a cercare gli di ottenere il corpo Premiamo in consiglio perché Le... lei che è il flashback Le... del... eh. di Figueiredo Oh no il mondo fa squeeze, io devo dire a Resting. A ah, questa volta... questa volta io fa attenzione che non schiaccia il minore. <ride> eh? Ok, ora non ti può correre. Uh, Porte... Porte. Ah, giusto. Io, io appena ho saputo questa cosa. Porte, andiamo. <ride> X, tanto adesso tutti quelli guerrieri ci faranno passare. Perché il mondo fa squeeze. Guardiamo non par non le... parlare con loro. Vabbè, arriva alla sua fuori ascia. Guarda. Gambero guerriero Ok, va no. bene, dai, non fa niente Poverini Moriranno tutti uh -huh. E sono lì a mantenere il loro amore Che mi sa che qui non succede niente se parlate con tutti Pure se perdete tempo non succede niente Eh sì, vabbè, non, non esiste il tempo in questo mondo Esistono i progressi però. Cioè più vai avanti e più, e più il mondo si distrugge, non più tempo passa. Sì, e inoltre quando lo rifaremo dobbiamo ricominciare dall'inizio. Ah, ai ai si, sì, mi dispiace. E... Guarda, qui c'è un, una specie eh di altro. Eh sì, posto. questo è quello del 25. Per questo è l'ultimo del livello 1. Infatti normalmente i guerrieri sono 100 e soldi. Però, sono ma... Però succederà qualcosa che non li farà diventare. Vuoi salvare i tuoi progressi? Beh, in effetti verranno tutti distrutti, quindi. Ci vediamo alla prossima parte. Ciao, ragazzi. In cui 6 2 e sei tre ripiziamo insieme perché no sono troppo.. Poi sì, troppo vediamo. Uno. Alla prossima. Ciao, ciao.